La lezione riguarda la PAC, l'agricoltura, la sostenibilità e le declinazioni dell'evoluzione della sostenibilità nella politica agricola europea, con particolare riferimento agli interventi normativi più significativi e anche con riferimento alla struttura peculiare che ha l'attività agricola con riferimento all'uso delle risorse ambientali, dunque alla sostenibilità, dunque al eh, contesto ambientale.